questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maxi maglia che io ho deciso di chiamare maxi maglia natura per quanto riguarda il filato ho utilizzato un filato della dmc che si chiama appunto natura medium è un filato un po spesso infatti si lavora col 4 col 5 col 5 e mezzo io ho lavorato nello specifico con un 100 del 5 e mezzo e del 5 ed è questo gomitolo da 50 grammi io ho lavorato il colore fucsia ma ce ne sono anche altri colori disponibili sul mio sito filati elsa di cui vi lascio il link sempre in descrizione e tra tanti colori vi voglio far vedere due colori molto alla moda quest'estate ossia il grigio perla e questo verde che è un verde acqua quindi un verde molto teno e che si abbina moltissimo a qualsiasi tipo di altro colore con cui voi vogliate abbinarlo quindi come il fucs e come il, il grigio sono dei colori veramente che si abbinano con tutto per realizzare questa maxi maglia che io ho fatto molto larga per poter indossare sopra a dei top sopra dei vestiti e soprattutto per indossare in quelle giornate estive dove c'è più umidità dovuta alla pioggia oppure se si è in montagna o in collina dove c'è comunque più eh, vento fa più fresco rispetto a cui abita eh, chi va al mare ho deciso appunto di fare questa maxi maglia per poterla realizzare io ho utilizzato 400 grammi lavorando come vi ho detto con un 100 del 5, ,5 e mezzo e il numero 5 per una taglia m vi occorrono 500 grammi per una taglia l ve ne occorrono 600 inoltre per qualsiasi taglia voi siate se volete fare le, le maniche lunghe dovete aumentare di altri 100 grammi per quanto riguarda la lavorazione, essendo questa una maglia larga, e come potete vedere lateralmente ci sono questi spacchi. Io ho realizzato due pannelli, uno avanti e uno indietro, dove ho realizzato questo motivo un po' geometrico che si va a realizzare ripetendo sempre un giro molto semplice, quindi niente di complicato, può sembrarlo ma non è. Quindi, si va a fare due pannelli, uno dietro uno avanti, dove si monta lo stesso numero di catenelle e si fanno lo stesso numero di giri per arrivare all'altezza desiderata. Io l'ho fatta abbastanza lunga ma in realtà potete farla anche più lunga quindi trasformando questo maxi maglia addirittura in un costume. una volta fatto questi due eh, pannelli si vanno a cucire all'altezza delle spalle lungo i fianchi per poter dar vita agli scalfi e agli spacchi laterali per quanto riguarda le maniche sono andata a lavorare con l'uncinetto del numero 5 e una volta fatto dei giri sono andata a fare anche delle diminuzioni per rendere la manica più stretta eh, e per fare eh, lo stesso motivo che abbiamo fatto per i pannelli da un giro se ne passa in due, a, fare, a farne due questo perché la lavorazione passa dai giri di andata e ritorno a giri di tutto tondo. Una volta fatte anche le maniche, sono andata a rifinire il collo riprendendo lo stesso motivo ma lavorando con l'uncetto numero 5 e ho fatto un giro intorno tutto allo scollo per stringerlo un po'. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di uncinettare e Sferruzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che potete contattarmi sempre tramite i social o tramite email per potervi fare fare qualche recreazione direttamente da me tra quelle che io vi propongo nei miei video tutorial. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video! Per realizzare la nostra maxi maglia io ho deciso di utilizzare il filato della DMC Lilia Natura Cotton Medium. Il colore che utilizzerò io è questo bellissimo color fucsia, eh, che è il numero, ve lo dico subito, eh, 4, eh, 444. Però ci sono anche altri colori eh, che, vi che vi voglio mostrare. Questo verde che è bellissimo e eh, lo trovo veramente molto bello e anche questo grigio che è un grigio perla. Allora, però io lavorerò con l'uncinetto del numero 5 e mezzo. Andremo a lavorare due pannelli, uno avanti indietro, io nel nei due pannelli monterò 52 catenelle, mentre qui ne ho montate 20, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4, non ci sono catenelle in più da aggiungere, sapete solitamente quando si lavora a pannelli c'è eh, che ne so, 8 più 1 eh, 10 più 3, per avere l'inizio uguale alla fine, ma qui per avere inizio, uguale alla fine si devono andare a mettere eh, 4 catenelle e quindi è sempre un multiplo eh, di 4 quindi per questo io nel pezzo iniziale monterò 52 due catenelle sia per il pezzo avanti che per il pezzo dietro mentre qui ho montato 20 catenelle e come vi ho detto lavorerò con un certo numero 5,5 mi raccomando se non volete che le catenelle stringono andate a montare con un il numero 6 e per montare le catenelle che vi occorrono dovete misurare eh, la vostra circonferenza farla a eh, dei fianchi del seno secondo di cosa avete eh, più grande dividerla per due appunto per dividere la parte dietro dalla parte avanti e aumentare entrambe le parti di circa 5 centimetri infatti io la mia maglia invece di essere ehm, io sono una circonferenza di 82 centimetri quindi davanti dovrei avere 40 ehm, 41 centimetri io sono andata a montare circa 47 centimetri proprio per avere eh, la maglia maxi larga quindi non stretta ma larga e quindi ho aumentato di 5 centimetri detto ciò possiamo andare a fare il nostro giro e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono la prima maglia alta salto 2 delle catenelle di base entro nella terza e vado a fare due maglie alte non chiuse quindi una prendo il filo rientro e vado a fare un'altra maglia alta chiudo le due maglie alte insieme vado a fare due catenelle di separazione una e due Prendo eh, vado diretta di nuovo nella stessa archetto di base e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 e due. prendo il filo salto 3 catenelle ricomincio da capo quindi entro nella quarta e vado a fare due maglie alte non chiuse una prendo il filo, rientro un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1, 2, rientro nell'archetto, nella catenella di base, vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, 1, 2, salto 3 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e di nuovo da fare, due maglie alte non chiuse, una e rientro 2. Chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1 e 2, rientro dentro la catenella e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, 1 e 2 e ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il giro, terminato il giro, vi farò vedere come continuare. E quindi, una volta che stiamo per terminare il giro, facciamo sempre i nostri due catenelle, salto una catenella di base, entro nell'ultima e vado a fare una maglia alta. Quindi, abbiamo terminato il nostro giro. Giriamo la lavorazione e andiamo a fare di nuovo il nostro stesso giro, solo che questo è quello che andiamo sempre a ripetere perché abbiamo la base diversa rispetto alle catenelle. Quindi, è solo un giro che va sempre ripetuto. E andiamo a fare quindi le nostre 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Prima Ne ho fatte soltanto due perché ne abbiamo saltate due di base e la prima che saltavamo era la terza che ci serviva appunto per avere la maglia alta quindi andiamo a fare le nostre 3 catenelle entriamo nell'archetto di 2 catenelle che separa la maglia bassa dalle due maglie alte chiuse insieme e andiamo a fare di nuovo le nostre due maglie alte non chiuse una e rientro 2 chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle una 2 rientro dentro l'archetto e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo e ricomincio da capo quindi vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle che mi separa la maglia bassa le due maglie alte chiuse insieme e andiamo a fare due maglie alte. Non chiuse una e rientro due, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, si ricomincia da capo andando a fare sempre 2 maglie alte. Non chiuse, chiudo insieme 2 catenelle, rientro maglia bassa. 2 catenelle di separazione, andiamo a fare insieme un'ultima volta. quindi entriamo sempre nell'archetto di separazione tra la maglia bassa e le due maglie alte, chiuse insieme e facciamo 2 maglie alte chiuse insieme. 2 catenelle rientriamo maglia bassa 2 catenelle di separazione entriamo nella catenella che qui aveva la mia prima maglia alta e andiamo a fare una maglia alta quindi questo è il giro che andremo sempre a ripetere, vedete la lavorazione verrà un po' forata, faremo due ehm, ehm, pannelli, uno avanti e un indietro e io naturalmente vi dirò quanti eh, giri ho fatto per entrambi i pannelli, eh, potete fare anche un pannello più lungo rispetto all'altro se dietro volete che sia più lungo, però io invece li farò uguali, quindi vi dirò quanti giri ho fatto e poi come continuare a lavorare la vostra maxi maglia. Ho terminato il mio primo pannello, ho ripetuto il giro per 37 volte e adesso andrò a rifare lo stesso pannello, quindi monterò lo stesso numero di catenelle e andrò a fare lo stesso numero di giri ok ho terminato anche il secondo pannello come vi ho detto ho fatto lo stesso numero di giri e lo stesso numero di catenelle adesso andrò a cucire eh, le spalle però cucirò soltanto i primi due motivi sia a destra che a sinistra e poi cucirò lateralmente però la cucitura non partirà eh, dal basso cioè proprio da qui ma partirà lascerò almeno 3 6 eh, giri liberi quindi 1 2 3 4 5 anzi 5 giri liberi. e dal sesto giro inizierò a cucire fino ad arrivare dove devo fare lo scalfo per le maniche io lascerò qui almeno 15 centimetri per una taglia m lasciate liberi almeno 17 centimetri per una taglia e le lasciate almeno liberi sui 19 20 cm. quindi ripeto io adesso cucirò le spalle soltanto per due motivi dall'esterno verso l'interno e cucirò lateralmente la maglia però lasciando 5 motivi a libri in modo da avere lo spacco sotto e andrò a cucire lasciandomi però qui almeno uh, un 15 giri di giro manica allora ho terminato di cucire e alla fine ho lasciato 10 giri scoperti sia avanti che dietro allora, lavorerò farò la manica farò una mezza manica quindi non una mano è una manica lunga e andrò a lavorare con l'uncinetto del numero 5 perché non la voglio neanche troppo larga ero partita dall'idea di avere una, una manica larga però poi visto che il filato comunque è un po doppio ho preferito farla un po più stretta quindi andiamo a lavorare sempre lo stesso giro però cambieranno vedrete non si più un giro solo ma saranno due giri e la lavorazione sarà la stessa ma farà sarà fatta in tondo quindi con l'uncinetto del numero 5 mi vado a mettere sotto dove ho la cucitura avanti e dietro per unire l'avanti e indietro e vado a fare due catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte 2 catenelle 1 2, e 2 rientro dentro e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle di separazione 1 e 2 prendo il filo vado qui quindi salto l'unione qua vado in questo foro piccolo che mi unisce le maglie qui e di nuovo da fare 2 maglie alte non chiuse una e rientro 2 chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle, rientro e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle di separazione 1 e 2 salto un foro piccolo entro nel successivo quindi vedete salto entro nel successivo e di nuovo vado a fare 2 maglie alte non chiuse una e due e le chiudo insieme 2 catenelle rientro e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle di separazione e di nuovo salto un foro entro nel successivo e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il giro vi farò vedere come terminare e come fare poi il secondo. Sto terminando il giro quindi vedete, ho oh, terminando il giro, vado dove ho le due maglie alte chiusi insieme e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, con una maglia bassissima. Mi porto nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle di separazione prendo il filo rientro e vado a fare due maglie alte non chiuse quindi una e rientro 2 2 catenelle 1 e 2 vado di nuovo nell'archetto di 2 catenelle che mi separa le due maglie alte che insieme la maglia bassa e realizzo una maglia bassa 2 catenelle rientro a 2 maglie alte non chiuse una e rientro 2 chiudo le due maglie alte 2 catenelle di separazione e si ricomincia andiamo nell'archetto di 2 catenelle che mi separa le due maglie alte chiuse insieme la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa 2 catenelle prendo il filo entro e vado a fare due maglie alte non chiuse una e rientro 2 chiudo le due maglie vado a fare 2 catenelle ricomincio devo fare questo quindi per tutto il mio secondo giro sto per terminare il secondo giro vado dove ho la maglia bassa e faccio una maglia bassissima e si riprende il primo giro quindi con una maglia bassissima ci portiamo nell'archetto di 2 catenelle e poi facciamo 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa rientriamo e facciamo un'altra maglia alta non chiusa chiudiamo le due maglie alte 2 catenelle, rientro dentro l'archetto e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle e si ricomincia da capo io farò sempre questi due giri vi dirò quanto li farò e se farò delle diminuzioni per fare delle diminuzioni qui nelle due arca... nei due catenelle di separazione che ci separa da un motivo all'altro invece 2 catenelle ne facciamo solo una così la lavorazione si stringe se dobbiamo stringere la maglia la manica se invece dovete allargarla invece di 2 catenelle ne andate a fare 3, in modo tale come vi ho detto che così la lavorazione si stringe o si allarga io Comunque vado a fare i giri, vi farò vedere, sapere quanti giri totali ho fatto e se ho fatto le diminuzioni a quale giro l'ho fatto e quanti giri con diminuzione ho fatto. Ho terminato la manica e ho fatto 6 giri normali e gli ultimi 10 giri invece come vi ho detto sono andata a diminuire le due catenelle di separazione andando a farne solo una in modo da stringere un po la lavorazione e ho fatto un totale di ehm, giri con diminuzione ho fatto un totale di 10 giri quindi tutta la manica che mi arriva all'altezza del gomito sono 16 giri, 6 normali e 10 con una catenella sulla di separazione adesso posso andare a fare anche la seconda manica ho terminato entrambe le maniche, adesso rifinisco il collo andando a fare sempre lo stesso giro, però lavorerò con l'uncinetto numero 5, quindi mi aggancerò qui dove ho eh, la, lateralmente, dove ho cucito, e andrò a fare sempre il solito giro, quindi sempre andremo a fare la maglia bassa e le due maglie alte, perché vedete dobbiamo lavorare in tondo, quindi io non lavorerò, devo andare dall'altra parte, quindi mi aggancio con il filo. Questo serve solo per rifinire un po' la lavorazione e vado a fare, visto che sto facendo in questa volta la lavorazione in tondo, una maglia bassa, 2 catenelle e rientro e vado a fare le mie due maglie alte, non chiuse, una e due, le chiudo insieme, 2 catenelle, vado nella, dalla parte successiva, nella, nel motivo successivo e di nuovo maglia bassa, 2 catenelle, rientro. 2 maglie alte non chiuse, che chiudo insieme, 2 catenelle e continuo così, sto facendo questo per rifinire un po' il collo e stringerlo un po' perché eh, mi sono accorta che è un po' troppo largo e eh, quindi sto lavorando per questo col 5, però potete lavorare tranquillamente col 5 e mezzo se dovete solo rifinire, farò questo giro in tondo e poi la mia maglia sarà terminata.